Allora Stefano, la mia prima domanda è che cos'è Sportilia e come è nata l'idea? Allora, eh, Sportilia è un nome, un brand che sta sopra a quattro prodotti diversi. Eh, il primo è il social network sportilia.com che permette agli appassionati, agli amatori del calcetto, di trovarsi e giocare a partite di calcetto. Uh, permette poi a oltre agli inviti insomma di risparmiare soldi tempo invece che chiamarsi utilizzare i social network anche successivamente alla partita di votarsi tra fuori delle statistiche che poi sono quelle che diciamo appassionano molto i giocatori quelli che alla fine oltre al social network vogliono anche tutta quella parte eh, di statistiche di suggerimento sulle proprie prestazioni che è tipica degli sportivi amatoriali poi abbiamo sportive rec che è il nostro sistema innovativo di riprese in alta definizione nei campi sportivi, che permette agli amatoriali, ma non solo, di riprendere la partita. Quindi il giocatore va al campo con la sua pennina USB, la mette dentro, paga o non paga, questo dipende dal gestore del centro sportivo. Si riprende l'intera partita, ma non solo, anche a bordo campo uno o più tasti che permettono di staccare i 30 secondi precedenti. Cosa vuol dire? Io segno, faccio una papera, quello che importa, premo il tasto e quindi sulla chiavetta USB ho un file a parte che contiene proprio quei distanti, quindi io posso prendere il gol, la papera e caricarlo direttamente su YouTube. Non ho bisogno di staccarmi e rivedermi tutta la partita, questo è fondamentale. Questo è un livello amatoriale. Se poi sono un allenatore di calcio, quindi a un livello più professionale, posso utilizzare il sistema per rivedere gli allenamenti o le partite ma non solo, posso utilizzare, come ci è stato chiesto da alcuni allenatori professionisti, il sistema degli highlight per far rivedere al giocatore, in sede poi di allenamento, in sede di rifinitura, l'errore che ha commesso durante l'allenamento. Come ultima parte abbiamo la categoria di prodotti manager, ovvero Sportiva Manager e Sportina Fine. Il Sportiva Manager è il nostro gestionale per gli organizzatori di grandi competizioni a Milano, praticamente tutti gli organizzatori di competizioni utilizzano il nostro gestionale, che permette di organizzare il lavoro quindi gestire la contabilità gestire le squadre gestire anche la creazione automatica dei calendari che i nostri, un nostro cliente ci metteva due settimane per farlo adesso ci mette due ore perché lo fa la macchina che è un lavoro tipicamente da macchina e poi l'ultimo ne è arrivato l'abbiamo lanciato la settimana scorsa che è sportiva find sportiva find unisce sportiva.com e sportiva manager cioè permette ai giocatori di calcio di trovare il campo libero e prenotarlo direttamente ovviamente nella rete dei nostri organizzatori Sportivia manager tra l'altro questo servizio l'abbiamo lanciato in collaborazione con Gazzetta dello Sport in uh, Milano e Lombardia, in questa prima fase, come sperimentazione, quindi soltanto in Lombardia, ed è nella colonna destra della, del sito internet. E questo per quanto riguarda la panoramica sui prodotti. La storia di invece parte da molto lontano. Parte nel 2008, io ero a Pisa, ero uno studente di informatica, mi stavo laureando, e con un gruppo di amici... Uh, giocavo a calcetto c'eravamo un po' stufati avevamo deciso di fare questo sito ma era un sitarello era una tabella a quattro pagine insomma non era nostro interesse fare un social network vero eravamo un po' annoiati e l'abbiamo fatto in tre giorni l'abbiamo tirato su fatto sta che però uh, lanciamo il 5 maggio del 2008 per precisione che però la cosa prese piede, diciamo che piacque all'interno di una città poi molto informatizzata come pista, dove c'era storicamente la prima laurea in informatica in Italia, molta ingegneria, quindi insomma c'era un terreno fertile magari per questo tipo di cose, quindi il sito cresce. Decidiamo che visto che piaceva, noi poi all'epoca diciamo, non eravamo orientati al business, non avevamo fatto neanche una ricerca di cioè qualcuno che faceva, non eravamo interessati proprio all'argomento. Uh, quindi lo rifacciamo da capo. Decidiamo di ripartire con un progetto più serio. Uh, il sito iniziale si chiama Calcetto Pisano, perché vabbè, era davvero molto locale, quello che poi successivamente studiando si chiama un MVP. Insomma, uh, rifacciamo questo sito. Insomma, Calcetto Italiano diventa appunto prima a livello nazionale. Il sito comincia ad avere un discreto successo, tanto da piazzarsi come secondo social network tematico in Italia, dopo ma seguo Petro perché sono, erano ovviamente più famosi e veniamo avvicinati alla fine del 2010 quando insomma noi eravamo lì per cioè stavamo cercando di capire se farne un nuovo lavoro e proprio in quel momento veniamo avvicinati da un gruppo di altri ragazzi che avevano una start-up anche loro, erano di Milano, però alle spalle avevano anche un gruppo di investitori, questi ragazzi avevano fatto poco tempo prima un altro sito internet si chiamava Dove giocare che era il corrispettivo del nostro a Find più o meno loro avevano alle spalle, avevano conosciuto durante una tappa di working capital un gruppo di investitori che invece avevano per la testa e anche dei prototipi quello che poi è diventato Sporting di Rec. Quindi insomma 6-7 in mesi di trattative come tipico purtroppo in Italia per arrivare al funding e nel 2011 alla fine decidiamo di partire, quindi creiamo una società eh, con 300.000 euro di funding Uh, ci trasferiamo, la compagine tecnica si trasferisce da Pisa a Milano e quindi in agosto del 2011, io arrivo un po' più tardi perché all'epoca ero ricercatore del CNR quindi ho iniziato veramente nel gennaio del 2012 e iniziamo questa avventura di sportile, io siccome ero a capo della compagine tecnica poi prenderò il posto di CTO, di direttore tecnico della società. Perfetto. Um, mi potresti raccontare un po' qual è l'esperienza dell'utente che effettivamente um, usa uh, Sportiglia? Ok, allora l'esperienza è molto molto semplice, noi cerchiamo di renderla il più semplice possibile. L'utente si iscrive, uh, abbiamo due tipi di utente, c'è l'organizzatore, che è diciamo, il nostro utente power, quello che si iscrive eh, perché è stufo di utilizzare il telefono, non si trova bene, insomma, quello che fa, Uh, inizia a invitare i propri amici o se non li invita lo fa in una lezione successiva, insomma, crea la sua partita. A questo punto ha la possibilità di selezionare il campo, la data, l'ora, magari con sport Find Find, può vedere se nella sua zona c'è un campo libero per quell'ora, per esempio. Uh, decide alcune piccole opzioni che sono però molto importanti per l'organizzatore, per esempio se i voti che si danno sono segreti o sono pubblici, se si può votare anche o no, se la partita è privata, quindi riservata soltanto ai suoi amici, oppure si può iscrivere chiunque della community oppure, visto che noi abbiamo le network, i gruppi, i gruppi privati, la partita aperta a tutta la sua network, quindi può essere una partita privata ma allargata a un gruppo di amici molto più aperto. Infine decide se riservare il posto a qualche suo amico per dargli la priorità di iscrizione. Infine, se proprio vuole, può anche iscrivervi direttamente da Facebook. Uh, oppure, se sei invece un utente che è solo, solo tra virgolette, naturalmente casuale, poi andare sulla lista delle partite a cercare le partite pubbliche, oppure se è stato invitato, come se è una partita che è stato invitato, e accettare di decidere di giocare. Insomma, arriviamo al giorno della partita, mettiamo, siamo tutti, l'organizzatore può anche diramare le formazioni, da, per cui scendere in campo, il colore delle maglie da portare, insomma, cerchiamo di limitare il più possibile l'uso del telefono, si fa tutto tramite il sito. Si va al campo, si gioca, ovviamente, si, si va a cena dopo, non importa. Comunque poi si torna a casa a un certo punto. Uh, e a quel punto iniziano le votazioni. Per un giorno e mezzo circa hai la possibilità di votare la prestazione dei tuoi amici, dei tuoi compagni di gioco, senza quella che è quella avversaria, sia con un voto numerico, ma anche con quella che è la nostra peculiarità, ovvero gli awards, che sono dei premi speciali, per esempio al miglior gol, alla miglior paper, il difensore, quello che ha corso sempre, insomma, sono 14 cioè in totale. Uh, si lascia poi anche un commento volendo sia la partita sia la struttura sia al singolo giocatore si chiudono quindi le urne dopo un giorno e mezzo e passata la mezza si vede la media ovviamente ogni giocatore se è stato votato riceve una propria media in particolare riceve una media che noi calcoliamo con un punteggio di affidabilità cioè noi cerchiamo per evitare discussioni di premiare quei giocatori che votano sempre bene e ovviamente, ostacolare quei giocatori che magari danno 5 agli avversari, abbassano il voto agli altri per essere il migliore della partita. Chiaro. Tutto questo si può fare sia web sia tramite la nostra Python. Quindi, prendo anche in Perfetto. Um, hai accennato prima uh, al fatto che. È possibile attraverso il social network comunque verificare la disponibilità di spazi eh, liberi eh, nell'ora e nel giorno indicati. Quindi avete anche una collaborazione poi sul territorio? Allora, la collaborazione sul territorio deriva dai nostri clienti di fatto, perché il, la, il nostro sito internet interroga proprio il nostro stesso software, il nostro sport manager, quindi i nostri clienti. No, tengono sempre aggiornate le loro disponibilità quindi il, in tempo reale sappiamo sempre se il campo è libero e eh, possono permettere la prenotazione diretta quindi il giocatore non deve versare dei soldi può prenotare direttamente il campo l'importante, quello che chiediamo, è la verifica del numero di cellulare per essere sicuri ovviamente che la persona esista che non stia facendo degli scherzi chiarissimo um, puoi accennarmi... Proprio rapidamente alla tecnologia che ci sta dietro il tutto? Allora, la tecnologia, sono tre tecnologie diverse. Comunque il, il social network è stato creato... Ovviamente sono tutte interne tranne Sportivia REC. Il social network è stato creato da noi, anzi io sono stato architect personale della, della stessura di Entrubi Project Software, sia Sportivia.com che Sportivia Manager. E sono tutti i framework che sono stati realizzati da noi. Noi lavoriamo su piattaforma Linux con PHP e Postgres, però la, il framework l'abbiamo scritto completamente noi perché insoddisfatti, di fatto poi quando avevamo iniziato il progetto mh, non c'era tutta questa moda dei social network, neanche a livello tecnologico. Mentre per quanto riguarda Sportilia REC, eh, la, il software è realizzato parzialmente in outsourcing, ovviamente utilizziamo tutto materiale industriale di altissima qualità, anche perché eh, ci troviamo di fronte a situazioni estreme. Come da dire un mio investitore, è molto facile costruire delle tecnologie che saranno pronte nel 2020, molto, molto difficile costruire un parchimetro che non si rompa. Chiaro. Um, mi potresti dire dunque qual è il modello di business di Sportiglia? Uh, noi abbiamo, cerchiamo di avere molti modelli di business. Uh, per sportiva.com uh, noi per ora non utilizziamo advertising, anche visto un po' il declino della, del tipo di modello di business preferiamo utilizzare il modello degli eventi, abbiamo già collaborato l'anno scorso con M&M's e con Nike, quindi diciamo, organizziamo sul territorio dei, degli eventi che sono diretti ai nostri giocatori oppure eventi più online per esempio K che è diventato quest'anno per questa stagione il nostro sponsor esclusivo quindi uh, offriamo ai nostri giocatori eh, per esempio dei biglietti, abbiamo giocato a San Siro l'anno scorso, abbiamo organizzato i tornei per MMs e rivengono i giocatori della nostra community, quindi noi siamo per i brand portatori di diciamo, clienti di fatta. Sempre su sportiva.com abbiamo il nostro shop di materiale brandizzato, ovviamente in collaborazione con K, che è il nostro sponsor esclusivo. Uh, poi, a livello di sportiva manager, invece noi abbiamo uh, questo gestionale che può essere pacchettizzato, può essere un sito internet, può essere soltanto per la gestione del, del torneo o soltanto per la gestione del centro sportivo in una versione ad abbonamento più eventuali personalizzazioni infine Sportiva Find è anche lui a, ad abbonamento fatto che ha un extra nel caso che voglia comparire in gazzetta. Sportiva Rec invece è venduto completamente al centro sportivo quindi è un prodotto all inclusive, un pacchetto che viene venduto al centro sportivo che poi decide autonomamente se Aumentare il campo, non aumentare il campo affittando ai migliori o semplicemente darlo gratis, perché ormai diciamo, centri sportivi si fanno la guerra per chi ha una qualità migliore e può essere sempre una qualcosa in più, qualcosa in più per i clienti invece che l'erba nuova o chissà così. Uh, mi potresti dire quali sono i prezzi, i costi, insomma, per chi vuole usufruire del servizio? Allora, il, da, per Sportiva Find partiamo da 59 euro al mese per centro sportivo. 99 se si vuole entrare in gazzetta Milano Lombardia uh, Sportilia Manager parte da 99 a salire fino all'acquisto del sito internet che a seconda delle personalizzazioni comunque parte dai 4.900 euro però questo non è un abbonamento, è ovviamente una vendita uh, per invece quanto riguarda Sportilia Rec dipende dagli sport per il tennis per esempio, quindi una versione a singola telecamera partiamo da circa 8.000 euro, più o meno poi dipende dall'installazione dipende dal campo insomma Essendo un prodotto fisico, noi siamo sempre costretti a fare una, un sprolluogo, di fatto, insomma, per vedere come è messo il campo. Per quanto riguarda il calcio, invece, abbiamo almeno due telecamere, quindi il prezzo è ovviamente maggiore di un migliaio di euro, insomma. Si può arrivare fino a quattro telecamere. Ogni aumento di telecamera costa circa mille euro. Insomma, noi facciamo pagare proprio la telecamera. Chiarissimo. Mi potresti dire i numeri, diciamo, raggiunti finora? Allora, sì, abbiamo per sportiva.com circa 90.000 utenti. Uh, mentre per quanto riguarda la Sportiva Manager abbiamo so in Lombardia una decina di clienti molto grandi, quindi si parla poi di una settantina di centri sportivi circa. Uh, mentre in tutta Italia siamo intorno al centinaio, comunque il, uh, diciamo il modello chiaramente dopo il fatto di funding è partito alla metà dell'anno scorso, quindi siamo già abbastanza soddisfatti dei risultati ottenuti. Sportiva Rec invece ne abbiamo 10 installati, uh, di cui uno ha in Piemonte, alla scuola degli allievi della Juventus, quindi insomma è stato un bel investimento. Um, ultima domanda, quali sono gli obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Perfetto, allora la... ci sono diciamo, degli obiettivi work in progress, il primo è che a novembre abbiamo ricevuto un secondo round da un partner industriale di cui purtroppo in questo momento non posso rivelare il nome, perché è una possibilità quotata, che comunque... Diciamo, è un partner molto importante e che diciamo, ci dà quella parte che in questo momento ci manca, però quella della visibilità. Spero dovremmo a fine febbraio annunciare tutta l'operazione, sarà abbastanza importante. Questo a livello sportiva.com. Per quanto riguarda invece Sportiva Rec siamo, e questa è la prima volta che lo dico, siamo in trattativa con Coverciano, quindi la sede del diario internazionale, ovviamente è una cosa che. Work in progress, mettiamola così. però se dovesse riuscire, il nostro obiettivo è proprio quello di specializzare Sporti da Rec nei grandi club, perché ci siamo accorti, andando proprio a parlare fisicamente con i, gli allenatori, anche con lo stesso Renzo Livieri, il presidente dell'AIAC, che questo può essere un gran prodotto perché l'impiatistica sportiva, lo sport e il calcio in generale sono molto, molto indietro a livello tecnologico. E infatti, noi abbiamo fatto la nostra missione, quella di portare l'innovazione tecnologica nel mondo dello sport. Perfetto. Stefano, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. No, capirai. Grazie mille, Maria.